allora questa è la situazione io non sono marina ma scorro e se vado su eh, no le tue notizie dov'è? baccheca anagrafica io c'ho bruno e tutti i suoi dati addirittura poi vediamo qua rifaccio magari anagrafica oh, baccheca vediamo mi cambia nome alessandro Benissimo. Poi, anagrafica, cioè, sempre po povero, prendo il fresco, lo suggerisco. Alessandro, sì. adesso dai, vediamo Facciamo le tue notizie. La, i, i, i Giovanni, sì, addirittura, Madonna. Stato, Madonna, Bruno, poverino. Stato, poverino, le tue notizie, i tuoi moduli. Sì. stiamo spostando